Fammi vedere, fammi vedere. Eccoli, eccoli! Coming coming. Vai, vai, adesso ti scamma, vai. Ma non mi scamma, scam, ma lo vuoi ascoltare? Johnny, Johnny, guarda in live. <ride> Dai, allora, questo ha fatto. Pensa, mi puzza questo. No, no, no. Sta la... Eccolo, eccolo, vedo. A posto Ho un fucile in mano Ho un fucile in mano Ecco qua Ho un fucile in mano Oh Ha una pistola adesso Ah oh, ok ok Vai E' bello fare affare con te Ciao bello